Ora sarebbe bello dire che questa cosa qui ha la possibilità di esaurire tutto e raccontare tutto, no? e quindi questo è il discorso sui fondi che si faceva prima, ti accorgi che non bastano tre giorni, che avresti un sacco di cose da raccontare, ma alla fine siamo noi e quindi ecco che ci fermiamo a, a raccontare cose molto concrete, con come vedrete dei, dei protagonisti, dei, degli interlocutori con noi che sono quelle persone che stanno dentro il punto della situazione e conoscono bene la materia. Il, il senso dei dibattiti che abbiamo fatto fino adesso, per chi li ha visti, comunque per chi ci verrà a vedere, sono sempre stati così: molto veloci, ma non per tempi televisivi, che a noi ovviamente non interessano, non siamo televisivi molto veloci perché c'erano un sacco di cose da dire e c'erano delle persone che avevano veramente tante cose da dire. Per cui, alla fine, dopo un po', finiva il tempo e dovevamo passare ad un altro dibattito, ma perché era piena di roba sta cosa, non perché i secondi, eccetera, eccetera. Con questa cosa qui succede anche in questa stagione, in cui abbiamo allargato il tiro, per associazione di idee, a cose che dalla volta scorsa ci chiedevamo, è necessario parlare anche di questo. Siamo arrivati fino lì a raccontare bene momento però c'è bisogno di un'altra cosa, avrei continuato a chiederlo se avessi avuto la possibilità in quel politicamente scorretto d'anno scorso, lo faremo quello prossimo.